Eh, ciao a tutti, sono Francesca, ho 27 anni e vengo dall'Italia. Eh, vivo a Roma e eh, lavoro in un'organizzazione umanitaria e, mh, e per questo motivo ho scelto di avere un'esperienza uh, reale sul campo e mi ho deciso di mh, mh, uh, venire in Africa qua in Camerun con l'organizzazione Web Dev Foundation. Uh, Questa associazione ne sono venuta a conoscenza grazie a una a mia amica che aveva uh, già mh, conosciuto l'organizzazione qualche, qualche anno fa e, mh, e quindi insieme Abbiamo deciso di fare questa esperienza. E sono arrivata nel progetto tardi eh, per, insomma, per, per lo più lavorativi, eh, però mi sono, sono, sono aggiunta al gruppo dei volontari eh, internazionali ed è stata una bellissima esperienza. E ho avuto l'opportunità di vedere eh, soprattutto due progetti dell'organizzazione, eh, un progetto relativo a un, un progetto educativo per i bambini, e anche um, educativo per degli operatori uh, che lavorano in ospedale e l'altro progetto invece è stato quello relativo alla situazione, eh, della, de, de, de, de, de situazione idrica degli abitanti del piccolo villaggio oh, in cui insomma siamo, siamo ospiti. E, um, la, è, stato, uh, è stata una bellissima esperienza perché è stata la mia prima esperienza in Africa e, um, e quindi poter conoscere appieno la cultura e um, come si vive è stata sicuramente una grande esperienza per uno sviluppo personale e comunque pers anche professionale perché eh, comunque è quello che voglio fare mh, da, da grande. E, quindi invito tutti quanti a poter uh, far parte, a poter partire con WebDev Foundation nei prossimi anni, insomma, nei prossimi anni eh, per uh, crescere eh, eh, personalmente e anche magari invitando i propri amici per fare un'esperienza comunitaria. Ciao.